Ragazzi, finalmente siamo arrivati in hotel, diciamo che siamo stati anche fortunati perché era prevista l'entrata in camera alle due, poi in realtà visto che ci siamo messi ad aspettare nella hall e praticamente abbiamo fatto un pochino pena quindi ci hanno dato la camera adesso alle 11. Allora, facciamo un po' un quadro generale di tutta quanta la situazione, perché allora, noi siamo partiti da Roma e il volo è stato un volo di 12 ore dove abbiamo fatto una sosta ad Abu Dhabi, uno scalo che in realtà sarebbe stato di 2 ore ma poi nella pratica è stato solamente di un'ora esattamente a Bangkok alle ore 6.45 vi dico subito che qui rispetto all'Italia c'è un fuso orario di 6 ore in avanti allora un po' di consigli utili che vi possiamo dare innanzitutto riguarda la scheda, la scheda telefonica per il telefono per avere anche la connessione internet qui a Bangkok noi ci siamo affidati all'operatore di TAC, non so poi se si pronuncia così o si pronuncia diversamente che offre una tariffa molto vantaggiosa che è l'Happy Tourist mi sembra dove gli danno 6 giga di internet per 15 giorni paghi 15 euro e puoi navigare in 4g liberamente noi l'abbiamo provato tant'è che ci siamo prenotati anche uber per arrivare qui in hotel altra cosa che vi dico è per quanto riguarda la moneta locale qui ci sono i baht quindi voi fate un calcolo perlomeno adesso attuale cambio di valuta noi siamo un euro equivale a 38,66 baht più o meno quindi magari se vi può aiutare per arrotondare i calcoli fate conto che un euro è uguale a 40 baht detto ciò per arrivare direttamente a Bangkok dall è dall'aeroporto c'è la Rail Link Airport che è proprio una navetta che vi porta dal, dall'aeroporto fino a, mh, al centro Bangkok noi ci siamo fermati a Maccasan perché noi abbiamo l'hotel che si trova a Sukumbit quindi allora queste sono tutte quante le notizie utili che vi posso dare finora detto ciò adesso noi facciamo una piccola docetta, perché siamo partiti da Roma che c'era la neve e siamo arrivati qui che fa 30 gradi però dobbiamo visitare Bangkok è grande abbiamo poco tempo quindi doccia veloce e poi tutto in giro per Bangkok It's funny how hard we try. Take a moment to relax before you do anything rash. Right. Don't you want to know me? Allora ragazzi noi ci eravamo informati su internet per quanto riguarda il Buddha stragliato, ma vederlo dal vivo è qualcosa di straordinario, è immenso, è immenso Comunque allora dopo aver visto il Buddha adesso ci spostiamo, riprendiamo il battello perché non l'ho detto ma si ha la possibilità di prendere il battello giornaliero che ti dà la possibilità di fare varie soste quindi scegliere il Wat Arun piuttosto il Grand Palace o Wat Po e ha un costo unitario che è di 180 baht, ve lo consiglio perché comunque è anche un'esperienza da vivere perché vi fa vedere la città da un altro punto di vista. Quindi, adesso ritorniamo a prendere il battello e ci dirigiamo verso Guadalun sperando di non trovare grosse sorprese come è stato per il Grand Palace. Andiamo mai! Semplicemente il tempio più bello è vero che ne abbiamo visti pochi finora ma diciamo che questo a Bangkok vince a mani basse Poi vi consiglio di venire verso l'ora del tramonto che è qualcosa di spettacolare. Va bene, adesso ci siamo un attimo riposati. Proseguiamo il nostro tour della città. E ce ne andiamo al mercato dei fiori. E dopodiché, se ce la facciamo, se non siamo troppo stanchi, ce ne andiamo a Chinatown. Back of yard is where my heart is, still I find it hard to depart this Big city life, Big city life, my tribe I get fine, Pressure your eyes up no matter what, my tribe Big city life, In my heart have no base, and right now Babylon they're one, my case Big city life, tribe I get fine, Pressure your eyes up no matter what, my tribe Big city life, my heart have no base, and right now Babylon they're fine di tutto quanto il mercato e adesso stiamo chiamando Uber che ci verrà a prendere perché qua il consiglio che vi do oltre a utilizzare la nave, la barca, i tuk tuk eh, è chiamare anche Uber perché costa veramente poco. Perciò aspettiamo questi 5-6 minuti il tempo che fa il giro ci viene a prendere e poi ce ne andiamo tutti a... Chinatown, che poi in realtà ci siamo fatti accompagnare al Wat Rai Meet, che è un altro tempio importantissimo di Bangkok e come sentite perché oggi essendo il Buddha Day si sta celebrando una, una messa, poi in realtà non so se da loro si può definire messa comunque Chinatown è qua vicino, infatti adesso ci facciamo un giretto qua, vediamo un po' com'è questo tempio e, e poi ci fermiamo a mangiare a Chinatown, andiamo a vedere va! E niente, interrompo un attimo la parte audio solo per farvi vedere la tranquilla situazione del semplice giovedì ore 9 a Chinatown. Questa prima cena qui in Thailandia è andata, devo dire che è stata una cena discreta ma nulla di eccezionale La cosa buona è che qui veramente spendi pochissimo per il cibo Calcolate che noi in due abbiamo speso 420 baht che è l'equivalente di quasi 10 euro Comunque detto ciò adesso siamo veramente alla fine della giornata, non ce la facciamo più, siamo stanchi L'unica cosa, cosa che vogliamo è farci una doccia Perciò adesso ci passo a prendere Uber Nonostante ci sia tantissimo traffico Ma sinceramente riprendere il battello non ce la sentiamo proprio Anche perché poi non so nemmeno se fanno corse notturne Detto questo spero che il video di oggi vi sia piaciuto Vi invito a commentare, a lasciare un like e anche a condividere E ci vediamo domani con una nuova puntata su Bangkok Domani ce ne andiamo al mercato galleggiante Ciao, Ciao.